Passiamo all'oggetto numero 3, recupero dell'edificio ex ospedale San Florido di Città di Castello, bene di pregio architettonico confluito nel patrimonio indisponibile dell'Asl Umbria 1. Interroga il vicepresidente consigliere Bettarelli. Prego consigliere. L'interrogazione sul tema ex ospedale di Città di Castello, stavo rimettendo in fila un po' tanti documenti, è la settima sullo stesso tema da quando sono in Consiglio regionale e a cui si aggiunge una mozione che la maggioranza di questa assise ha bocciato. Lo dico in premessa e poi non ci torno perché voglio guardare avanti, credo che l'obiettivo nostro sia quello di guardare avanti alla soluzione dei problemi. La mozione che depositai il 10 giugno 2020 chiedeva di addivenire quanto prima alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, ovvero ad altro atto amministrativo equivalente, volta a realizzare a seguito di recupero e consolidamento sismico dell'edificio ex ospedale Città di Castello il progetto Casa della Salute, con notaret, mettendo a disposizione le risorse necessarie e l'intervento strutturale necessario. Questa siamo a giugno, giugno 2020, Consiglio regionale Boccia. Ma dicevo guardiamo, guardiamo, avanti, guardiamo avanti, partendo ovviamente da una brevissima cronistoria di una struttura dismessa da oltre 20 anni, quindi è giusto dire che la storia è lunga, non riguarda solo questi ultimi tre anni e mezzo di presidenza Tesei in, in Regione, perché ovviamente... La struttura ex ospedale di uno spiana superficie su tre piani di circa 8.500 metri quadri è di proprietà della regione dell'Umbria, quindi una storia ultraventennale che ormai da anni sempre più sta vedendo una struttura in totale degrado, poi data sulla, sulla stampa con foto dall'alto, con tetti cadenti per non ipotizzare che cosa ci possa essere dentro e quale sia lo stato di pericolosità. L'interrogazione di oggi ovviamente rimette in fila un po' di questioni rispetto soprattutto all'esigenza di intervenire su questa struttura e per intervenire per la messa in sicurezza in primis e poi per il recupero e il riutilizzo di questa importante struttura è gioco forza che serve sia sì la progettualità ma servono le risorse. Facevo riferimento a quella mozione perché eravamo arrivati anni addietro e parlo maggio 2019, alla stesura di un protocollo deliberato in consiglio regionale nel 2018 e poi in giunta regionale nel 2019, rispetto alla possibilità di poter disporre su una cifra superiore a 10 milioni per il recupero dell'ospedale. Suddivisi in questo modo 3 milioni e 8 dell'ascito Mariani, 3 milioni più un potenziale 20% determinati con l'ordinanza del eh, commissario per la ricostruzione eh, numero 67 del 2018, quindi eh, 3 milioni più un 20% fa 3 milioni 6, più un, uh, un accordo per lo spostamento di uh, strutture dell'ASL per la costituzione della cosiddetta casa della salute per un risparmio potenziale di ulteriori 3 milioni, 3,8 più 3,6 più 3 superiamo. A occhio i 10 milioni, quindi queste risorse c'erano. Cosa è successo? È successo che non è stato fatto niente, anzi direi di più, direi che eh, rispetto a una serie di interrogazioni che ho fatto sono venuto a conoscenza del fatto che eh, nell'ordinanza sempre del commissario eh, numero 86 del 2020 i 3 milioni per il post sisma eh, destinati all'ex ospedale di Città di Castello non c'erano più, quindi quei 3 milioni non c'erano più almeno all'ultima ordinanza 86-2020. Poi ho preso conoscenza assistendo come spettatore alla Commissione Consiliare di Città di Castello su questo tema dalle parole del Sindaco Luca Secondi che risultano esserci in questo momento queste cifre ma poi, ecco, poi ce lo dirà l'assessore Agabiti nello specifico se ci sono, quanto ci sono e, e che destinazione hanno quindi comunque e, e, ufficialmente almeno insomma, fino a qualche mese fa queste risorse non c'erano e così come non ci sono più le risorse e questo temo che sia anche una notizia di stampa le risorse dell'ascito non a caso avevo fatto un'interrogazione in cui chiedevo con quale motivazione presso l'ospedale di Città di Castello era stata acquistata una risonanza dal valore di, vado a memoria, 990 mila euro, quasi un milione, e con risorse dell'ascito. e Ricordo bene che chiesi se negli altri ospedali, nelle altre ASL dove non c'erano stati lasciti di questa natura, si poteva fare questo tipo di acquisizione o forse era più giusto fare acquisizioni necessarie e indispensabili con, come dire, con il bilancio della regione e quindi dell'ASC. Per farla breve e arrivare alle, come dire, alle conclusioni io credo che l'esigenza di tutto eh, l'Alto Tevere, città di Castelmo e di tutta Lumbria sia quella di finalmente mettere mano alla sistemazione messa in sicurezza perché veramente è pericolante e pericoloso passare anche lì fisicamente. Poi se ci si arriva con... Eh, 3 milioni del POSIS ma piuttosto che con 10 del PNRR o altre risorse del bilancio o altre risorse statali, ministeriali, io credo che non sia in questo momento questa la priorità di nessuno. La priorità è metterci mano, trovare risorse utili a, ah, ripeto, prima mettere in sicurezza la struttura perché la struttura è veramente pericolosa, dare una nuova destinazione e ovviamente, ripeto, i progetti e, e le finalità si raggiungono se ci sono le, eh, le risorse, quindi la domanda insomma, che poi è eh, citata nel, nel testo a cui insomma, chiedo cortese risposta all'assessore Agabiti è per sapere se sua intenzione mettere in sicurezza la struttura e con quali risorse provenienti dal bilancio proprio dell'ente o dall'impiego delle risorse disponibili nei programmi comunitari e nazionali di qualunque genere coerenti con le finalità e intendo a procedere al, al consolidamento e al recupero dell'immobile ex ospedale di San Florido di Città di Castello. Grazie, prego, Assessore Agabiti. Allora, l'ex ospedale di San Florido, complesso immobiliare iscritto nel patrimonio regionale, che si sviluppa nel centro storico, come sapete tutti, di Città di Castello, su tre piani, oltre al sottotetto, per complessivi metri quadrati 10.656. Con ordinanza del commissario alla ricostruzione 129 del 2022 sono stati assegnati alla Regione Umbria euro 3 milioni per la messa in sicurezza del complesso in questione. Tale provvedimento nasce dalla richiesta formalizzata dalla Regione all'interno della fase 2 del censimento delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 2016 attivata a partire dal 28 luglio 2021. A titolo informativo si rappresenta che l'importo complessivo necessario per il recupero dell'intero edificio, computando ovviamente anche le opere di finitura, secondo le valutazioni tecniche realizzate dagli uffici è quantificabile in euro 32.665.000 IVA compresa. Si rappresenta altresì, rispettando quanto disposto nell'Ordinanza 129 del 2002, che con nota del 15 febbraio 23 il Servizio Demanio e Patrimonio ha trasmesso all'USR Umbria e al Commissario alla Ricostruzione il cronoprogramma dell'intervento. Il suddetto documento in considerazione delle risorse assegnate sarà funzionale alla messa in sicurezza della porzione storica dell'immobile. Pertanto, in base ai contenuti dell'articolo 1 dell'ordinanza 129-2022, il passaggio successivo è rappresentato dalla scadenza del 31 marzo 23, data entro la quale il RUP dovrà avviare le procedure di scelta del contraente ai fili dell'affidamento della progettazione dell'intervento. È del tutto evidente che questo risultato rappresenta un primo passo che vede l'amministrazione regionale impegnata nel recupero e nella valorizzazione del bene. La costanza delle azioni poste in essere ha portato ad ottenere questo primo significativo risultato. Come ricordava poc'anzi l'interrogante il consigliere Bettarelli che sono 20 anni che è stato lasciato in abbandono questo immobile, quindi dire, posso anche affermare questa mattina che finalmente dopo 20 anni vediamo delle prime azioni concrete l'impegno di questa amministrazione quindi è di proseguire nel percorso al fine di individuare ogni forma di finanziamento utile al completo recupero del bene, ogni forma di finanziamento che siano risorse comunitarie altre risorse PNRR eccetera. Ciò ovviamente avverrà in stretto raccordo tra la giunta regionale e il comune di città di Castello avuto riguardo alla collocazione del bene quindi nel centro storico della città, alle funzioni che in esso possono comunque essere collocate e attivate ed ai vincoli che insistono quindi sullo stesso bene. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bettarelli per la replica. Ecco ce l'ho fatto. È attivo il microfono? Sì. Funziona? Sì. Eh... Dunque, prendo atto della, come dire, del eh, rinato, non rinnovato, rinato interesse per la struttura, perché mi sembra di capire, e ripeto leggendo i giornali non l'ho capito solo io, ma credo anche qualcun altro, che insomma un po' di disinteresse prima dell'aggiunta giunta T6 fino al 2019, perché dal 2000 al 2019 sono passati 19 anni e sono tanti, e quei 10 milioni rotti sono arrivati, sicuramente troppo tardi, perché 19 anni sono un'eternità eternità, ora per fortuna, ripeto, per fortuna o per forza, non lo so, per fortuna, diciamo, sembra, eh, sentendo le parole dell'assessore, che insomma, ci sia, sia tornata questa volontà bene, se così è, ovviamente non ho motivo di dubitare che questa volontà di recupero sia, sia tornata, eh, Credo che la questione, per quello che mi riguarda, io faccio il consigliere regionale in questo momento da oltre tre anni e eh, non faccio né eh, l'avvocato, né il giudice, né il magistrato. Altre questioni che leggo, ripeto, sui giornali mi interessano anche poco, magari se la Presidente, se quando arriverà avrà voglia di comunicarci quello che leggiamo se corrisponde al vermo, questa è una questione che esula dal, dall'oggetto perché a me interessa che la struttura venga recuperata e dicevo e concludo, personalmente e credo anche alla città, al, all'intero territorio, non interessa quali siano le risorse che vengono messe sul piatto, eh, l'assessore parla di oltre 32 milioni, sono una cifra assolutamente importante, assolutamente importante, è eh, evidente che più passa il tempo e più eh, va in degrado. Ricordo che negli anni passati erano stati fatti degli avvisi, delle, dei bandi per la messa in vendita del bene e parlavamo di cifre che, fra l'altro, sono iscritte sul bilancio. Quindi c'è da fare anche un ragionamento: ma questo compete a voi, soprattutto all'assessore al bilancio e all'assessore alla sanità, visto che il bene è della Regione e sicuramente avrà iscritto a bilancio un valore. Probabilmente ricordo a quante erano stati fatti i ribassi d'Aster, è andata sempre a deserta, comunque quindi c'è anche un valore da considerare, ma ripeto queste non sono considerazioni che mi riguardano da vicino. Prendo atto quindi e concludo davvero con eh, piacere che è tornato l'interesse per la struttura di città di Castello, che c'è la volontà di lavorarci e concludo con una tra virgolette battuta che io ho fatto sei interrogazioni e una mozione in tre anni e mezzo, è evidente che aspetto qualche settimana, qualche mese di vedere se si raggiunge una soluzione concreta, documenti e atti di bilancio alla mano quindi annuncio già da adesso che ovviamente la questione verrà strettissimamente monitorata non fosse altro che ripeto poi i giornali e le tv li guardiamo tutti grazie consigliere passiamo all'oggetto numero 4 prospettive future e salvaguardia dell'operatività dei servizi erogati all'interno del centro salute sito nel comune di san giustino L interrogante è il consigliere puletti prego Eccoci, grazie. grazie Presidente. Questa mia interrogazione vuole essere un, uh, un focus sulle prospettive future e la salvaguardia dell'operatività dei servizi erogati nel centro salute nel comune di San Giustino, la cui ubicazione a ridosso del confine Umbro-Toscano rende chiaramente il centro salute una struttura strategica per la cittadinanza dell'Alto Tevere e dell'Alta Valtiberina, nella zona nord-occidentale e quindi Tutta una eh, circa 20.000 utenti ne esufruiscono eh, in maniera eh, diciamo, sicuramente eh, importante. E sono altrettante le prestazioni corrisposte all'interno degli ambulatori del Centro Salute di San Giustino, che sono interessati da, nel 2019 in una profonda opera di ristrutturazione volta a garantire quella che è la continuità assistenziale. Ultimamente sarebbe stato paventato un forte ridimensionamento dell'operatività del centro salute nel comune di San Giustino generando chiaramente una preoccupazione non soltanto per gli abitanti del comune di San Giustino ma chiaramente anche per gli abitanti del comune di Citerna che ne esufruiscono e anche della parte nord eh, di eh, Città di Castello quindi di tutti i comuni limitrofi. D'altro canto, Assessore, se questo fosse vero significherebbe per le comunità locali dell'Alto Tevere il venir meno di un prezioso e vitale servizio in grado di garantire una pronta assistenza sanitaria alla comunità locale. Considerato che con la DGR 1138 del 17 novembre 2021 l'esecutivo regionale ha preadottato il piano sanitario regionale 2125, predisponendo di conseguenza poi con la DGR del 973 del, dell'agosto 2022 il testo definitivo, chiedo attraverso questa mia interrogazione che è stata sottoscritta anche dal collega Mancini quali sono gli intendimenti di questa giunta alla luce di quanto sopraesposto in premessa, riguardo chiaramente il mantenimento, la continuità eh, operativa e l'agilità dei servizi quotidianamente erogati presso il centro salute del, del, del Comune di San Giustino grazie grazie consigliere prego Assessore Coletto grazie Presidente a me non risulta che ci sia nessuna intenzione di andare a diminuire quelle che sono le prestazioni da erogare in quel posto in quel sito, in quella zona non so chi dica queste cose ma se le dicono se ne assume le paternità questo deve essere chiaro quindi Sarà il caso che eh, ci diciate cosa sta accadendo. Ripeto, a me non risulta e non c'è volontà da parte di questa amministrazione di andare a diminuire alcun per quanto riguarda queste legazioni. In particolare, visto considerato che si parla di eh, territorio, eh, in considerazione del fatto che è stato appena approvato a livello nazionale il DM77. Quindi ditemi cosa sta succedendo e interverremo sicuramente. Per quanto riguarda il punto di erogazione di San Giustino, attivo nell'attuale sede dal gennaio 2019, rappresenta un modello di moderna organizzazione integrata delle cure dell'assistenza primaria, che negli anni ha mantenuto inalterato un ampio ventaglio di importanti attività a beneficio della popolazione. I dati complessivi di questa attività per l'anno 2022 si mantengono sostanzialmente inalterati rispetto al 21. Nel 2023 sono state concentrate a San Giustino le vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza in un unico centro vaccinale per garantire i tempi entro cui eseguire la vaccinazione al fine di prevenire l'insorgenza della malattia nelle fasi di età maggiormente critiche per la salute degli utenti nel rispetto degli indirizzi di riordino delle attività di M77 del 2022 e in accordo con la direzione aziendale. Permangono su prenotazione le vaccinazioni Covid le vaccinazioni degli adulti sono in gran parte garantite dai medici di medicina generale in base agli accordi specifici regionali. L'aggregazione funzionale territoriale della medicina generale istituita nel 2018 con 10 MMG è stata conservata negli anni, nonostante il numero di medici di medicina generale attualmente è sceso a 9, così come la postazione di continuità assistenziale dei servizi di base sanitaria e sociosanitaria e sociale la coesione con la comunità. Ciò, nonostante le enormi difficoltà a reperire i sostituti in grado di coprire tutti i turni sia delle comunità assistenziali che della FT, è stato nominato un nuovo coordinatore della FT dopo il pensionamento del precedente ed è stato proposto agli, M agli MMG, attualmente organizzati in rete, cioè nei propri ambulatori distribuiti sul territorio, l'utilizzo degli ambulatori all'interno del punto di erogazione. Oltre a quello già attivo 6 giorni su 7 per 4 ore al giorno 12-16 per attivare una medicina via FT H12, come previsto peraltro dalle norme nazionali. Ciò in sinergia con gli infermieri, gli amministrativi e gli altri professionisti distrettuali e con la comunità assistenziale. Permette di realizzare a San Giustino la nuova organizzazione di servizi territoriali definita il DM. 77 del 22, essendo medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, i referenti clinici e i loro assistiti in tutti i percorsi assistenziali distrettuali. La struttura si presta ad attivare interazioni costruttive, in parte già in essere, BPCO, ossigenoterapia e altre, con gli specialisti distrettuali e ospedalieri per avviare progetti di cura personalizzati nell'ambito nell dei PDTA a maggiore impatto sociale tipo PTA del diabete. All'interno della struttura sono tuttora garantite attività ambulatoriali di specialistica ortopedica, chirurgica, nutrizionale e domiciliare. A causa della mancanza di specialisti, problema che affigge l'intero panorama nazionale, le visite specialistiche di oculistica e cardiologia sono state concentrate nei poliambulatori distrettuali presso gli ospedali. È già avviata e si sta implementando con l'amministrazione comunale del terzo settore ed alcune associazioni locali un'offerta permanente sul territorio di servizi per gli assistiti in grado sufficienti disabili giovani ed adulti al fine di mantenere le loro attività educativo riabilitative all'interno della comunità di riferimento in appropriata sede grazie grazie assessore prego consigliere puletti io la ringrazio assessore ma non avevo alcun dubbio sul, sul suo operato, sull'impegno che eh, questa giunta sta mettendo e metterà nei prossimi mesi per sistemare una situazione ereditata alquanto compromessa e sicuramente acuita nel corso del tempo anche a causa dell'emergenza Covid. Purtroppo eh, io mi sono fatta un'idea da dove partono queste voci anche perché eh, diciamo che eh, non è la prima volta che accade e c'è una simpatica eh, corrispondenza temporale nel senso che eh, queste voci nascono all'interno dell'ospedale di Città di Castello, apro e chiudo parentesi, che necessita comunque eh, di un cambiamento su determinati eh, livelli eh, dirigenziali, ma questo è un mio oh, parere. Ma guarda caso succede, così come è successo il eh, 24 agosto scorso, dove infuriò una polemica sterile riguardo la chiusura del pronto soccorso di Umbertide. 24 agosto, 25 settembre. 25 settembre erano le eh, elezioni politiche e ad oggi ci ritroviamo ad affrontare un'emergenza. Eh, ci, scusi, ci ritroviamo ad affrontare una polemica sterile inutile in aula per mettere a tacere delle voci che sono solo ed esclusivamente eh, delle, eh, degli allarmismi inutili dove il cittadino diventa strumento di una politica che sicuramente non appartiene a questa, a questa giunta, non appartiene a questa maggioranza, ma del resto se qualcuno eh, lavora bene bisogna eh, in qualche modo eh, trovare eh, per forza eh, delle voci per alimentare un, eh, un malcontento. Quindi io la ringrazio Assessore per queste sue precisazioni, eh, ripeto non avevo dubbi anche perché in più di un'occasione abbiamo Uh, diciamo uh, spento voci anche riguardo la, la, la guardia medica di Pietralunga, quindi diciamo che l'attenzione c'è e la ringrazio per, uh, per la sua risposta e, e per il suo lavoro. Grazie.